Buon pomeriggio dalla redazione di informazione fiscale, oggi siamo collegati con Tommaso Gavi in questo nuovo spazio di approfondimento con eh, lettrici e lettori, ascoltatrici <ride> e ascoltatori eh, per approfondire le ultime novità eh, che riguardano eh, la cessione del credito, novità che arrivano dall'Eurostat, eh, in cosa consistono Tommaso queste ultime notizie sulla cessione del credito? Allora, Innanzitutto buon pomeriggio a te Rosi, buon pomeriggio a tutti coloro che ci ascoltano. Eh, le novità eh, che arrivano da Eurostat sono importanti eh, perché andranno poi ad incidere sul, sul quadro italiano eh, della cessione del credito dei bonus edilizia, una questione eh, molto lunga e complessa eh, che ha diverse puntate potremmo dire. In questo caso le principali novità eh, sono due. Eh, una è la classificazione dei crediti e una è la contabilizzazione dei crediti partiamo dalla contabilizzazione che è proprio il momento in cui deve essere registrata la spesa eh, per lo Stato eh, dall'Eurostat dal nuovo manuale che è stato pubblicato eh, il primo eh, febbraio e eh, riguarda appunto il debito e il deficit del, dello Stato eh, la contabilizzazione deve avvenire nel momento in cui matura questo credito eh, e quindi eh, già questo può avere un impatto soprattutto sulle eh, spese degli anni precedenti ma anche eh, su, su quelle future. Eh, la, eh, il secondo passaggio molto importante eh, considera che eh, queste regole sono molto complesse, il documento è di 500 pagine e circa 15 riguardano la gestione del credito. Il secondo passaggio, dicevo, è poi quello della classificazione, in particolare dei crediti considerati pagabili, che sono quelli che fondamentalmente possono essere ceduti a chiunque. Eh, questa cedibilità fa sì che il credito possa essere utilizzato in compensazione eh, quasi con una probabilità del, del 100% per cui eh, lo Stato deve considerare questa somma come una somma eh, diciamo da sborsare eh, per le agevolazioni eh, edilizie che riguardano poi il risparmio energetico queste sono principalmente le novità ovviamente sono novità a livello europeo poi bisognerà vedere in concreto cosa comporteranno per l'ordinamento italiano eh, ma in questo caso bisognerà attendere poi successivi eh, passaggi di interlocuzione del governo con appunto eh, Eurostat Ecco le novità ehm per ora eh, inquadrate a livello europeo, si inseriscono per l'Italia in un contesto già eh, abbastanza complesso e discusso, mi viene da dire. Eh, qual è la situazione e quali potrebbero essere i prossimi passi sul fronte della cessione del credito, in particolare per tutto quello che riguarda poi i crediti legati al super bonus e alle agevol agevolazioni edilizie in generale? Sì, eh, allora in questo caso eh, dobbiamo un po' allargare il discorso. Eh, perché? Perché eh, i bonus edilizi, il super bonus in particolare, riguarda interventi eh, che hanno spese molto ingenti, molto. Eh, corpose. di conseguenza la cessione del credito che è questo meccanismo introdotto dall'articolo 121 del decreto rilancio è eh, molto importante per queste agevolazioni perché permette ai soggetti che non hanno capienza fiscale e che quindi non possono portare queste somme in detrazione considerando eh, appunto eh, i quattro anni eh, che sono eh, attualmente previsti Diciamo che con il meccanismo della cessione del credito si dà la possibilità anche a chi non ha liquidità subito eh, di poter beneficiare di queste agevolazioni. Eh. La questione è complessa perché eh, a seconda dell'interlocutore ovviamente eh, ci sono interessi in gioco diversi, eh, per le aziende ovviamente eh, con lo sconto in fattura, eh, utilizzando lo sconto in fattura significa eh, dover rientrare di eh, liquidità necessaria poi per, per portare avanti i cantieri, per i contribuenti significa recuperare magari delle somme eh, anticipate, per le banche eh, significa avere la capienza fiscale per continuare a, a fare questa importante eh, operazione diciamo, di eh, cinghia di, di congiunzione per permettere poi la fruizione di queste eh, agevolazioni eh, edilizie. Eh, il problema è molto rilevante perché già a dicembre eh, l'importo, che era stato raggiunto dai cosiddetti crediti incagliati, ovvero quello all'interno dei cassetti fiscali degli interlocutori che abbiamo appunto detto, ammontava a 99 eh, miliardi di euro, come aveva appunto detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti eh, in eh, question time alla Camera del 14 dicembre scorso. Di questi 52 erano del super bonus. Il dato aggiornato a ieri eh, nel corso eh, del, di un intervento in Commissione eh, Finanze del Senato eh, è aggiornato alla fine del 2022 ed è di 110 miliardi di euro, quindi parliamo di somme molto molto grandi, eh, ovviamente non tutte queste somme sono per così dire, bloccate nei cassetti fiscali, però si può presumere che una buona fetta eh, lo sia. Eh, è un problema fondamentalmente da eh, risolvere, è un problema su cui le soluzioni sono difficili da trovare. Eh, una di quelle che è stata proposta da Ance già da diversi mesi è quella di utilizzare, da parte degli interlocutori finanziari, quindi delle banche fondamentalmente, eh, una parte eh, dei debiti che devono essere utilizzati in compensazione con F24 eh, per compensare appunto i crediti che sono bloccati nei propri cassetti fiscali. Questo permetterebbe di sbloccare, tra virgolette, liquidità e poter così acquisire eh, nuove somme e in un certo senso sbloccare l'intero meccanismo che in questo momento eh, è, è abbastanza, appunto, difficile da, da sbrogliare. Eh, ovviamente sono state provate delle misure da parte del, del governo eh, che con il decreto aiuti era portato ad esempio ad allungare i tempi per la compensazione fino a 10 anni per eh, alcuni crediti eh, soprattutto legati ai periodi del 2022 ed ha aggiunto un ulteriore passaggio per le banche in ambiente controllato, sono misure che eh, però hanno inciso ma fino a un certo punto quindi la strada è ancora tutta in salita e potrebbe diventare ancora più in salita proprio alla luce delle novità che abbiamo visto eh, prima con le nuove regole eh, Eurostat, quindi è un problema da eh, risolvere, è un problema in cui eh, la soluzione è ancora lontana diciamo così, è una questione aperta la questione si infittisce come si suol dire. Esatto. Il tema della cessione del credito ci fa venire in mente sicuramente il tema del super bonus eh, su cui possiamo dare appuntamento a chi è in ascolto eh, eh, per un nuovo oh, spazio di approfondimento in programma nella nostra agenda eh, nelle prossime settimane ci concentreremo nella giornata del 14 febbraio sul tema del super bonus a te la parola per uh, qualche dettaglio su questo questo incontro Tommaso sì, eh, aggiungo soltanto due cose, eh, come potete vedere eh, nel link della descrizione del video ci saranno poi questi due articoli, il primo riguarda le novità di cui abbiamo parlato poc'anzi, il secondo riguarda invece gli adempimenti perché se eh, il super bonus è appunto complesso da diversi punti di vista lo, è, lo sono ovviamente gli adempimenti che riguardano la eh, cessione del credito e il 14 febbraio alle ore 15 ci sarà un approfondimento eh, su diversi aspetti della questione eh, curato da eh, Team System e Informazione Fiscale un webinar che inizia alle 15 dura un'ora e un quarto all'interno eh, dell'articolo potete trovare le varie informazioni tra cui il relatore che è il dottor Armando eh, Guarini e eh, il programma poi eh, dell'evento che riguarda le scadenze previste così come il tema della cessione del credito in generale i bonus casa questo è un po' eh, il quadro d'insieme per chi fosse interessato eh, l'iscrizione al webinar è gratuita. Benissimo, allora grazie Tommaso per questa panoramica sul presente sulle ipotesi future che riguardano il tema della cessione del credito e noi eh, continuiamo a dare appuntamento a chi è in ascolto eh, per i prossimi, le prossime occasioni di approfondimento sia sulle pagine di informazione fiscale sia per quanto riguarda gli eventi formativi e gli approfondimenti video. Buon pomeriggio e a presto. A presto.